Io sono Alice. Marco, piacere. Ciao. Allora, tu sarai una delle capogruppe. e lui è il capogruppo dell'altra squadra, Ciao, Mimmo. Alice. Mimmo, piacere. Allora, adesso voi dovete fare la conta per scegliere i componenti delle vostre squadre. Perfetto. Fare o dispari? Pari. Dispari. Si, butta giù. Hai vinto tu. Io scelgo lei. Io lui. Uh, quel ragazzo lì. Lei. Lei. Adesso che avete formato le squadre vi leggerò il primo indizio. Nella terra Longobarda, senza l'uso di Spingarda, con l'Oriente Bizantino c'è l'incontro da vicino. Questo è il primo indizio per iniziare la caccia a tesoro e cercare la prima tappa. Grazie. Sì. In bocca al lupo. Siamo pronti? Andiamo ragazzi. Um, ora il posto è più nascosto, molto utile d'agosto barba, baffi e mascheroni, pronto anche un gavettone mm. proviamo a mandare di là? sì, secondo me di là ragazzi. andiamo, andiamo andiamo Dice a destra, dobbiamo arrivare prima degli altri all'altra tappa per lasciare l'indizio. C'è una grotta già chiamata come Angela non fata. Tanti monaci eremiti rinunciarono alla city. Proviamo da quella parte. Viva Alessio le Vestigia e Divino Cuidigia. Lo squinzano il negramaro in cantina il campanaro. Iniziamo a uscire, sì. vediamo. e bere grazie un tempietto miserino ospitava il pellegrino sottoterra e cupolone nacque qui la religione prego Dobbiamo andare qua Qui finisce l'avventura per stimare la bravura di chi ora fa le veci dei Neolitici e dei Greci. Benvenuti ragazzi e complimenti per essere giunti a destinazione. La caccia al tesoro finisce qui, siete stanchi? Benvenuti ragazzi! È arrivato il momento di scoprire in che cosa consiste il tesoro. Ma prima, invitiamo qui sul palco i nostri capogruppo, Mimmo e Alice, un applauso! Ciao ragazzi! Grazie. Prima di tutto volevo solo dire una cosa. Per me il vero tesoro è stato scoprire posti bellissimi che non conoscevo. E incontrare amici fantastici. Siete speciali ragazzi. Grazie. Anche noi siamo felici di averti conosciuto. E poi tante volte cerchiamo posti nuovi trascurando quello che abbiamo a portata di mano. È stata davvero una grande idea. Grazie Marco per la generale. Sì ma noi abbiamo vinto. E questo è il premio. Che cos'è quel pezzo di carta? Un coupon per una settimana nell'agriturismo di famiglia. E per chi ha perso? Eh, per chi ha perso un'intera giornata nell'agriturismo di famiglia. C'è la spa, il relax, c'è tutto per spassarsela. E per la nostra amica che viene da lontano, almeno un weekend. Grazie. La vostra accoglienza non conosce limiti. E poi siamo in Puglia.